È un romanzo sul trauma, il trauma dell'abbandono, il trauma della perdita, il trauma del tradimento, il trauma della morte, sia essa per cause naturali o sia essa per mano di un gruppo di terroristi. E dietro a questi traumi, al di sotto di essi, una sorta di centro vuoto del romanzo, il motore assente, eh, il calore delle Torri Gemelle, gli attentati dell'11 settembre. Come in un altro romanzo sulle cioè conseguenze di quell'attentato, abbiamo la percezione che al centro dell'America, come leggiamo nel romanzo di Delirio, ci sia un centro vuoto, un enorme vuoto, Grand Zero. L'evento traumatico non si dà mai direttamente nella memoria, è sempre aggirato. Il soggetto, piuttosto che affrontarlo, si dissocia, e l'uomo del buio che si chiama Augustus Braille, è un pericolo letterario in menzione e soffre di insonnia, l'uomo in dubbio sembra dissociarsi. In questa notte che si dilata fino a sembrare infinita, esattamente come il tempo dell'avvenimento traumatico si dilata all'infinito e il soggetto non riesce a superarlo. allo stesso modo Augustus Braille inventa storie, inventa storie dice per non ricordare le cose che gli fanno male la morte della moglie, l'abbandono della moglie che Augustus Brill aveva compiuto anni prima a seguito di un'aggasone con un'altra donna, l'abbandono della figlia da parte del marito, a sua volta ripetendo l'errore del padre, e il dolore della nipote di Augustus Brill, il cui fidanzato è stato ucciso da dei terroristi in Iraq. Tutti questi ricordi dolorosi vengono filtrati in uno spazio virtuale, in una realtà alternativa inventata da Britt, dove non è mancato nulla di tutto questo. La fuga dalla realtà, la fuga dal ricordo. E tuttavia, all'interno di questa storia, cominciamo a vedere che ci sono una serie di corrispondenze rispetto alla realtà in cui si muove Bred, alla sua storia. E quindi assistiamo a un primo passaggio verso la guarigione, verso il superamento del terreno che passa successivamente attraverso il dialogo, il confronto. La nipote di Augustus lo raggiunge nella sua stanza e gli chiede di parlare di suo sua nonna. Gli chiede di raccontare la loro storia d'amore. Storia che Augustus stava scrivendo, ma ha dovuto lasciare interrotta proprio perché era troppo dolorosa. Adesso, di fronte all'ascolto empatico della nipote, di fronte alle domande, all'interesse, di questa ragazza, Augustus trova la forza di riaffrontare quello che era successo e così quel trauma comincia a essere superato, non cancellato, non dimenticato, ma superato, inglobato in un racconto e allo stesso modo affrontiamo l'altro trauma, la morte del fidanzato della nipote di Premio, Titus, fermando gli terroristi nella guerra in Iraq. ecco perché le torri gemelle sono i ceneri mobili del romanzo, sono la causa della guerra in Erk. Affrontando di nuovo questo tema, ripensandolo, riguardandolo con la piede della mente, Augustus riesce anche qui in parte a superarlo. Allora, Augustus, con l'uomo uomo del dubbio, quello che ci vuole dire è che è solo attraverso il confronto, attraverso il dialogo, attraverso il racconto di quello che è successo. Un racconto condiviso, un racconto fatto insieme, mettendo insieme più punti di vista, è possibile superare il è possibile far terminare questa notte apparentemente infinita.